Voga 2015, venerdì 7 agosto, ultimo giorno di lavoro. Domani comincio le ferie, e le comincio accompagnando in aeroporto un amico alle 6 del mattino. Ma questa è un'altra storia! Allora, argomento di oggi, film preferito. La volta scorsa vi ho parlato del mio attore preferito, quindi mettiamo da parte Toys e risvegli. Però, di nuovo, non voglio parlare delle grandi saghe, non so, di Harry Potter, del Signore degli Anelli, dello Hobbit, che mi è piaciuto nonostante il fatto che è stato tratto da un racconto per ragazzi di 150-160 pagine, e quindi magari tre film di oltre due ore e mezza l'uno sono un tantino eccessivi. Comunque io vi voglio parlare di un film tratto da un racconto per ragazzi del Dr. Seius, ve ne ho parlato a Natale vi lascio il link sul doobly -doo e sulla scheda di quella puntata del Diario di Viaggio on the Road. Il film di cui vi parlo oggi è L'Orax, il Guardiano della Foresta. È un film d'animazione, molto leggero, molto piacevole, è un modo di trascorrere un'oretta e mezza, un paio d'ore, in compagnia degli amici, dei bambini, E un bellissimo messaggio ambientalista, sicuramente, è comunque un film molto leggero, molto piacevole, e mi è piaciuto veramente tantissimo quindi quello che vi consiglio io come film preferito devo dire è Lorax il guardiano della foresta e voi invece qual è il vostro film preferito fatemelo sapere con un commento qua sotto e naturalmente ricordatevi di fare pollice in alto iscrivervi al canale e condividere questo vlog sono grizzly questo è la Vogue 2015 giorno 7 noi ci vediamo domani col prossimo vlog ciao a tutti